Buongiorno, sono il dottor Nadali, responsabile scientifico di Arnica, mi occupo di comunicazione, formazione, divulgazione e soprattutto dell'applicazione dei nutraceutici nella tutela e nella promozione della salute dell'uomo. Oggi voglio accennarvi all'utilità, all'efficacia di utilizzo di self-food nel mantenimento, nel promuovere la salute nell'uomo, sia in termini di prevenzione sia in termini di terapia. Sappiamo benissimo che le patologie di oggi, patologie croniche, degenerative, non trasmissibili su base infiammatoria, sono le patologie più diffuse che troviamo nel mondo occidentale e che sempre più frequentemente affliggono quella quota di popolazione che normalmente dovrebbe essere sana, quindi sempre più i giovani. Ecco, questi soggetti infiammati sono soggetti che troppo spesso si trovano in condizione di infiammazione subclinica. Un'infiammazione derivante da una ridotta disponibilità di ossigeno. Questo crea quindi, in una sequenza di passaggi biochimici, di passaggi eh, patologici, un escalation di perdita di resilienza biologica nell'organismo che in ultima analisi, fatalmente esita nella patologia. Salford ci permette, tramite la sua incredibile efficacia, di ripristinare la biodisponibilità di ossigeno, partendo direttamente dalle molecole d'acqua all'interno del corpo, di ridurre questa condizione infiammatoria. Di ridurre quindi quello che è il primo movens delle patologie croniche degenerative, legate proprio a questa infiammazione subclinica, sistemica, che a seconda del terreno biologico può evolvere in patologie oncologiche, in patologie metaboliche, in patologie neurologiche, o in patologie autoimmuni. Raccomando quindi l'utilizzo di shell food come prodotto di supporto anche all'utilizzo del farmaco in tutti i quei pazienti, tutti quei cittadini che vogliono fare della loro vita un emblema alla salute. Vi ringrazio.